Così sì, dai. ciao ragazzi questo è il nostro primo video sarà sicuramente fatto male sarà sicuramente con degli errori ma avevamo voglia di raccontarvi con oggi sono otto giorni che abbiamo aperto sharing loft come andata fra poco ve lo diciamo i nostri amici del vivaio 4d di come la di come dado 4d 4 ci hanno fatto una sorpresa, con la loro esperienza, immaginazione, e creatività, ci hanno proposto questo allestimento che è strepitoso e forse non è ancora finito. Quindi abbiamo del miscantus, del bambù, anche un bambù nigra. So tutte queste cose perché ho letto l'etichetta però. Fuori è bello, ma anche dentro non è poi così male. Non vi facciamo vedere proprio tutto. Perché l'effetto wow deve restare! Beh, possiamo dire che non sono proprio abituali queste stanze. E abbiamo anche qualche accessorio piuttosto inusuale! E comunque le stanze, anche se curiose, particolari esteticamente, sono comunque accessibili. E non solo le stanze. E soprattutto i bagni sono accessibili. Ma come sono andati dunque i primi otto giorni? faticosi, impegnativi soprattutto per Marina che è la mia ragazza siamo partiti con il picco stiamo imparando tutto e sicuramente riusciremo poi a trovarci meglio la cosa importante è che noi vi aspettiamo chi vogliamo qua ciao e alla prossima